Questa è eh, la targa ehm, con la sovrapposizione del monastero della Vittoria, il monastero perduto la Vittoria che si trova sotto il nostro cimitero. Il monastero perduto la Vittoria, lo diciamo perduto perché c'è stata proprio una damazio a eh, memoria, eh, era un, un monastero che era stato dimenticato. Ma dimenticato anche dal punto di vista eh, della, eh, della memoria. Eh, I frati celestini eh, che l'avevano abitato eh, per volere di Francesco I, eh, infatti il monastero era stato costruito eh, nel 1518, era partita la fondazione, proprio eh, per raccogliere i morti della, della battaglia. Poi sarà Don Emanuele a spiegare più particolarmente eh, la storia del Morassione della Vittoria. Cosa abbiamo fatto noi con eh, questa targa? Noi ci siamo basati proprio sul rilievo di Don Inganni. Don Inganni nel, nel 1879 è diventato cappellano a Zivido, e eh, quando, è stato, eh, quando è diventato cappellano gli hanno detto che doveva fare due messe ogni anno in memoria di un'antica battaglia, nessuno sapeva più che cosa fosse questa battaglia e perché si dovevano dire queste messe, ha fatto le sue ricerche, ha scoperto la grande battaglia che è stata una battaglia internazionale per il Ducato di Milano, il Ducato di Milano era un Ducato ricchissimo, faceva gola a tutta Europa e, eh, e quindi c'era stata eh, questa battaglia fra eh, il Ducato di Milano, i francesi e gli svizzeri. Ha vinto il Francesco I, il eh, re di Francia, e eh, in quella notte dove eh, non si riconoscevano nemmeno le truppe, eh, se erano francesi o se erano svizzeri, ha, ehm, ha fatto un voto alla, alla Madonna e aveva detto se avesse vinto la battaglia avrebbe fatto questo monastero. Così è stato. Allora, eh, questa tavola che cosa, che cosa identifica? Identifica il monastero eh, rispetto al nostro ehm, cimitero cittadino. Eh, come abbiamo fatto? Ci siamo basati sulla eh, cartografia di Doninganni, dove all'epoca aveva eh, disegnato eh, una piantina dove evidenziava la Gerenzana e con le, le nostre eh, planimetrie del PGT del comune di San Giuliano, dove è ben identificata eh, tutto, il, eh, tutto il nostro sistema idrografico, le abbiamo sovrapposte e abbiamo visto che naturalmente partendo poi anche dai pilastrelli, i pilastrelli sono quelli che si vedono eh, lungo la via Emilia ed è l'unico eh, manufatto esistente eh, che rimane visibile del monastero nel fare questi studi ci siamo accorti anche che il ponte è il ponte cinquecentesco eh, noi lo vediamo coperto da rovi, dimenticato, ma il nostro studioso, eh, Mauro Man Manfrinato, ha eh, potuto... Di, ...di professionisti, eh, Eliana Odelli e eh, Giuseppe Quattrocchi hanno elaborato questa, questa mappa e eh, ha, anche, ha collaborato con noi anche... Eh, il geometra Romagnoli eh, del, eh, dell'ufficio tecnico di San Giuliano milanese. Eh, una cosa che voglio sempre ancora far presente è l'attenzione ai colori eh, della mappa. Eh, questi, questi colori eh, sono stati mappati eh, dai disegni eh, delle mappe di Doningani. Quindi non sono state scelte così a caso, ma proprio per dare una continuità anche in questo lavoro alla storia che c'è sempre, sempre stata. Eh, quindi eh, il rosso, eh, eh, qui sono stati eh, definiti con il rosso tutto ciò che è in elevazione, il, eh, questo, questo oro era per, eh, per le strade, il, eh, il verde quello dei campi e il eh, blu quello dei segni d'acqua, vi volevo farvi notare che qui c'è la Gerenzana che passa e se voi confrontate la mappa del Doni Inganni, che potrete poi vedere, vi spiego poi dopo, con la nostra idrografia attuale, è identica, quindi riconoscibilissima. Eh, altra cosa che abbiamo scelto di fare è eh, mettere un Q-code e un link voi qua, ehm, partendo da questo link, possiamo anche digitarlo adesso direttamente sul, sul cellulare, eh, esce una pagina dove eh, vengono spiegate eh, alcune cose eh, sul lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Sarà una pagina in divenire, ma ehm, si inizia subito con eh, il libro di Pierino, l'opuscolo che Pierino aveva scritto nel 2001 non abbiamo voluto modificare nulla proprio anche per eh, il, il ricordo proprio alla memoria di Pierino eh, va bene così, eh, dopo ci sono le fotografie che sono state fatte eh, ai Pilastrelli quando c'è stato il taglio eh, e la pulizia di Rovi di Luglia eh, fatti da Eugenio Zanicotti, eh, c'è sempre eh, la mappa e poi eh, c'è anche un articolo eh, di Maccari dove eh, aveva intervistato Mauro Manfrinato proprio per la scoperta del nostro, ehm, del nostro ponte quindi questo ponte cinquecentesco che così nel sud Milano non, è, non ci sono una cosa volevo far sempre notare, i, i monasteri venivano sempre costruiti vicino ai dei corsi d'acqua. L'acqua era importantissima eh, perché portava alle cucine, portava ai pozzi e poi dopo l'uscire eh, consentiva tutte le acque retue. Eh, altra cosa che secondo me è incredibile e bellissima e noi conosciamo poco è il nostro sistema idrico. Eh, I nostri fiumi, noi ormai non, non, non li conosciamo nemmeno più, sono tutti tombinati. Eh, non sapere, cioè, tante volte non ci fa neanche caso che di vicino al cimitero c'è questo corso d'acqua che okay, è la Gerenzana. La Gerenzana è, un, è particolarissima. Eh, ha, è una, una roggia che ha, eh, che ha un, un diritto di acqua. Diritto d'acqua vuol dire che eh, il brivio Sforza eh, era dei brivio Sforza, era privata e eh, serviva a, a loro per irrigare tutte le loro eh, campagne, tutte, tutte le loro proprietà. Ma eh, questi, questi corsi d'acqua non è che ci sono da, da poco, ci sono da, da sempre. Eh, già eh, ai romani avevano deviato per esempio eh, l'acqua eh, del Seveso perché eh, si, si allagava sempre e ancora adesso non è, non è stato risolto lo stesso problema. E quindi avevano creato eh, il canale Rede Fossi, eh, la Spazzola, eh, la Gerenzana. Eh, altre due eh, note che mi sembrano particolari e curiose, la Gerenzana nell'Ottocento nel, nell eh, è stata deviata sempre a nord, di, eh, diciamo, ne, nella zona di Milano dove c'è l'hotel Tiana, quindi dalle parti di Porta Venezia e eh, la sua acqua naturalmente filtrata con ghiaia e, e sabbia andava a riempire una grandissima piscina di 100 metri per 50 eh, ed erano i bagni pubblici dopodiché eh, su internet c'è anche una fotografia che uno pensa che sia impossibile una cosa del genere a Milano l'altra cosa eh, sempre importante eh, la Gerenzana ha dato acqua a, ai cavalli eh, che eh, portavano eh, il servizio pubblico, quindi i tramvai e gli omnibus L'acqua per il sud Milano e per Milano in generale è importantissima, è un altro studio, quindi sarebbe anche bello poter continuare con questi studi. Grazie a tutti! Cristina Tosi, architetto, mi ha parlato anche con dovizia di particolari, con linguaggio specifico perché appunto è competente nel, nel ramo. Eh, quindi è qui presente in nome del Comitato Cultura Locale, quindi porta quindi anche i saluti di Cristiana Moruso, eh, che non è qui presente, Renata Clerice, vedova di Pierine Esposti, qui con noi anche lei del Comitato, eh, Clara Calabrese e Valeria Dainese, quindi un po' il Comitato che ha messo un po' in piedi. Eh, l'attenzione per questo luogo perché ci troviamo qui perché questo luogo eh, di memoria di sepoltura che ha continuato per ironia della sorte un po' eh, questa vocazione è proprio in questo angolo di san giuliano per due motivi il primo perché fino al 1515 si chiamava la vigna di sant'usebio che troviamo qua l'abside della chiesa orientata ad est chiesa di origine longobarda un santo esaugurale insieme a ambrogio e martino santi patroni longobardi quindi fondazione settimo eh, VII, ottavo secolo della nostra Pia di san giuliano una de, di epoca appunto longobarda ai tempi della regina teodolinda nel sud milano ai tempi molto estesa e andava fino quasi al po a santa cristina nostro porto della diocesi eh, lungo la bassa e qui proprio Francesco I, il 14 settembre, giorno di Santa Croce, fece celebrare una messa proprio in ringraziamento della vittoria, per questo fu chiamato Santa Maria della Vittoria, ma non è un unicum questa dedicazione, ad Agnadello anche lì c'è una cappella espiatoria voluta dallo zio Luigi XII, il padre della patria, qualche anno prima a ricordo dei caduti della battaglia, fino quindi al 1515-18. Si chiamava quindi eh, Vigna di Sant'Usebio, qui c'era una vigna anticamente, e prendeva il nome da questa chiesa antica. Francesco I dopo tre anni, eh, da, dal suo voto che fece a Santa la notte tra il 13 e il 14 settembre del 1515, diede così avvio a questo suo voto in maniera anche concreta facendo costruire la cappella espiatoria, quindi appiccicandola un po' come a San Nazaro in Brolo con la cappella Trivulzio, non a caso, davanti alla Basilica d'Apostoloro, costruendo un monastero 70 metri per 80, affidandoli a dei monaci benedettini celestini francesi. Cos'è che affidava loro? Affidava la memoria di quanti erano morti in battaglia e caduti e ricomposti, raccolti dai campi e Riposti o in fosse comuni oppure per i nobili di Francia, eh, i loro, eh, le loro viscere soltanto custodite eh, qui nella cappella, mentre i corpi riportati in patria, imbalsamati in casse piombate. E se Don Inganni riuscì a trovare questo luogo fu per due motivi: perché i nostri contadini, ancora nella possessione grande, così veniva chiamata, eh, i nostri, eh, quindi contadini di qua che nei registri della presa di possesso di queste terre hanno l'elenco ancora dei campi, si leggeva ancora, si legge ancora tuttora che questo campo si chiama il campo della vittoria, la vittoriette, il quadrato della vittoria, il campo del soldato, questo perché rimandava ad una memoria, ad un evento. Certo la battaglia aveva tanti fronti, diversi fronti, specialmente dopo la spaccatura con l'arrivo dei veneziani, gli stradiotti eh, greco-albanesi, ma la cosa particolare è perché... Forse qui in questo luogo il re di Francia decretò ufficialmente la vittoria, la conclusione di questa battaglia che fu cruenta. Le stime parlano dai 15 ai 20 mila morti, pensate, in una giornata di battaglia e qui furono ricoverati buona parte con dei resti, se non poi anche in altre fosse comuni, i caduti. E Da un'altra indicazione Don Ingagno riuscì anche a risalire a questo luogo, a scoprire, quindi a far eh, quindi eh, a ritrovare le panimetrie della chiesa antica, medievale, Eusebio, la prima chiesa di Zivido, la più antica, la cappella espiatoria del 1518 e il monastero annesso, perché era rimasta questa memoria della popolazione di Zivido che ricordava che dalla vittoria, cioè questo campo che ritrovò Doningani, un campo coltivato, avevano trasportato su dei carri in maniera processionale eh, i resti riesumati dei corpi e sepolti a Zivido. Questa notizia che poteva sembrare quasi una favola, perché sempre un po' nelle, eh, nei discorsi tramandati oralmente c'è sempre comunque un, un nucleo di verità, andò ad indagare se fosse vera questa voce. Infatti trovò le, la, qui effettivamente il sito, il sedime del monastero e delle tombe e a Zivido la cripta con i resti delle ossa dei soldati. Effettivamente eh, 410 anni fa, se 500 anni fa fu edificato questo monastero, poi adibito a Lazzaretto durante la peste di San Carlo, poi dunque anche come altra, eh, eh, quindi ad altro uso, ad un'altra destinazione, nel 1608 decadde completamente. Fu riacquistato dalla famiglia Bridio Sforza che l'aveva venduta a Francesco I nel 1518 e dovette quindi trasportare nella sua chiesa di Zivido i resti anche del sedime della chiesa dove era stato edificato il luogo di culto per ricordare, per celebrare perennemente eh, questi soldati. E come dicevo prima, il 14 di settembre fu celebrata una messa in ringraziamento alla Vergine secondo il voto che aveva espresso così vuole la leggenda ancora con l'armatura sul fusto di cannone a Santa Brera. Il giorno 15 per i caduti a loro suffragio e il giorno seguente per la pace. Quindi in questo luogo di pace eterna che è ritornato come vocazione, luogo di sepoltura dei nostri concittadini, ecco, esprimiamo così anche i nostri sentimenti di pace che tanto sangue e tanta morte ha scombussolato così le nostre terre. Chiedo a tutti eh, magari di fotografare il link così potete accedere. E eh, un'altra cosa, c'è anche il link eh, gratuito a cui, eh, si può, eh, dal quale si, possono, si può vedere eh, proprio il libro eh, del Don Inganni, quello della cappella espiatoria. In, in, eh, francese in zivido È una copia eh, anastatica ed è stato digitalizzato dall'Università dell'Illinois. Eh, noi abbiamo la copia eh, originale in biblioteca, comunque eh, l'Università dell'Illinois ha fatto questo bellissimo lavoro, ci siamo messi in contatto con loro, è gratuita, leggetevelo scoprirete una realtà fantastica, una storia magnifica, eh, qui eh, si è creata l'Europa, qui ci sono state eh, grandi, grandi guerre, eh, grandi morti, come... ma qui eh, è iniziata anche la pace. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, io in realtà ringrazio Cristina, Renata, il comitato culturale locale, l'associazione culturale di Zivido, Don Emanuele che è, diciamo, potrebbe fare anche lo storico perché ogni volta che si tratta di ricordare qualche evento che sia sulla Bazzia di Boldone, la battaglia dei giganti, Don Emanuele è sempre un piacere ascoltarti, quindi davvero eh, complimenti. Come amministrazione abbiamo cercato di dare anche noi il nostro contributo perché riteniamo che la scoperta delle radici di una città che è sulle pagine della cronaca o se ne parla sempre per qualcosa di negativo, qualcosa che manca, in realtà San Giuliano, come ha detto prima Cristina, è stato in qualche modo anche lo scenario dei tempi di pace per quel periodo. E questo non solo grazie a chi oggi è qui a raccontarlo ma anche a chi ha fatto, ha fatto della battaglia dei giganti un po' un simbolo di San Giuliano e mi riferisco a Pierino Esposti che fin dai tempi più lontani si è appassionato e ha trasmesso alle generazioni giovani e meno giovani di San Giuliano l'amore per questa battaglia. Quindi, Credo che la possibilità di consultare anche il libro che Pierino ha scritto nel 2001 sulla battaglia dei giganti sia come dire, una testimonianza d'affetto della città di San Giuliano a una grande persona che ha fatto della battaglia dei giganti veramente il simbolo della nostra città. E quindi davvero grazie, complimenti e noi come amministrazione stiamo cercando insieme a WWF e ad altre associazioni di restaurare o riscoprire o rendere fruibili tutti questi scenari, che, eh, questi luoghi che stavano all'intorno del monastero della Vittoria. Speriamo che si possa iniziare a concretizzare qualcosa perché, ripeto, riteniamo che le radici e le tradizioni vadano conservate, coccolate e divulgate perché se sappiamo chi siamo sapremo anche dove andremo a finire e dove vorremmo andare. E quindi davvero grazie, vi aspettiamo oggi pomeriggio, adesso ci trasferiamo a Zivido e pomeriggio e questa sera continuiamo con il corteo storico e lo spettacolo diciamo, per i più piccoli eh, all'interno della piazza di Sforza. quindi davvero grazie e complimenti.